Potere pensare che uno Stato possa monopolizzare lo sfruttamento di beni che potrebbero essere fruiti contemporaneamente da tutti i soggetti in tutto il mondo, sarebbe, vorrebbe dire introdurre un meccanismo che è assolutamente contrario a quelle che sono eh, le finalità stesse del sistema della protezione dei beni culturali.